Ciao, buonasera eh, grazie di essere qui eh, sono... ringrazio molto il circolo dei lettori per avermi coinvolto in questa cosa eh diciamo mi trattengo su di me soltanto tre secondi solo per dire che mi fa molto piacere sia fare anche questa cosa col lettore insieme alle altre che facciamo spesso e, e, e sono molto grato a Mauro di avermi appunto coinvolto eh, su un terreno, diciamo io sono restio, abbastanza restio alle presentazioni di libri perché implicano che uno debba leggere i libri e, e, sì. e, e le vite dei presentatori di libri, ve lo dico, diciamo, sono fatte di trovarsi all'ultimo momento senza aver letto il libro e essere in straordinario ritardo. In que questo è uno di quei casi in cui diciamo, arrivavo preparato perché è un libro che parla di musica e di canzoni ed è un terreno eh, diciamo che è capace di incuriosirmi e tentarmi molto in generale ancora di più appunto nel caso in cui eh, l'aveva scritto Mauro eh, un'altra cosa che fa il presentatore di libri la fa soprattutto quando non ha letto i libri però diciamo è una tentazione che viene sempre e che sembra una cosa di straordinaria banalità da, da impreparazione però invece è sempre fondata la, la, la prima curiosità a meno che non, tu non ti trovi davanti a degli autori e degli scrittori seriali, professionisti che scrivono molti romanzi appunto ciclicamente e frequentemente così come certi musicisti pubblicano molti dischi perché quello è il loro lavoro però la prima curiosità in molti casi è chiedersi una domanda terribilmente banale, cioè perché hai scritto questo libro? E in questo caso, eh, diciamo, la domanda ha un pezzo di risposta eh, con cui il libro si apre, ma appunto è un pezzo di risposta, in questo caso appunto molt, molto, molto grosso, molto importante, molto rilevante e che però è un pezzo, è un po' abbozzata. Quindi, diciamo, farei subito parlare Mauro eh, rispondendo a questa domanda. E anche completandola con una domanda che faccio che chi ha letto il libro capirà chi non ha letto il libro appunto mauro glielo spiega che è come sta adesso sto bene devo dire buonasera a tutti eh, grazie sto bene sorprendentemente per da come era partita però comunque per, per, per chi non avesse, badato, chi non avesse capito come è successo, praticamente alla fine di gennaio del 2020 ero a casa e ho cominciato a vedere, dei, stranamente, dei pezzi del campo visivo che si spostavano da una parte all'altra dalla parete di fronte. e Ho detto, c'è qualcosa che non fa. Allora sono andato in ospedale e, e lì il, il colpo grosso mi è venuto lì e e, insomma sono stato due mesi in ospedale quindi in realtà non è stata una robetta da poco e, però ho cominciato a rendermi conto quando ho cominciato a tornare ad avere rapporto con la realtà che, che in realtà mi ero dimenticato un sacco di cose non mi ricordavo cioè, e che cos'era stato? era stato un ictus mm. e, e fra l'altro, sai, ho cominciato a... La prima cosa che ha cominciato a mettermi di buon umore è stato, purtroppo, uh, rendermi conto che di quelli ricoverati in ospedale ero quello messo meglio. Che è una roba che non è bella da, da comunicare, però ti tirare un respiro di sollievo. Perché? Io ero circondata da gente che non parlava più che non ricordava più che non era capace di disegnare che non era capace di scrivere e doveva ricominciare tutto da capo e in fondo io ho dovuto ricominciare un po' solo con la memoria allora sai avevo anche per fortuna eh, una collezione di, di, di cose, di oggetti che facevano parte del, del mio vivere no? per esempio i dischi e quindi mi sono messo a riascoltare i miei dischi e, e poi dicevo ah, però questa cosa qui allora eh, chiamavo guardavo, hanno ah, fatto con questo, con questo. No, chiamavo e dicevo senti ma tu ti ricordi raccontami e, quindi piano piano cominciai, un ricordo se ne porta due poi due se ne portano quattro e, e piano piano la memoria ha cominciato a tornare a un certo punto mi sono reso conto che in percentuale, una, con una percentuale molto alta avevo ricostruito la mia memoria che è un cioè, in fondo, poter fare il giro con, col proprio passato è, è un gran colpo di culo, no? perché, perché sì, perché prima di tutto sei vivo. Questa cosa, prima ti, ti svegli la mattina e dici che figata. E poi, um, e poi cominci a, a fare un po' un bilancio no? e dici... Ma se tu puoi, ma guarda, per, per quella roba lì mi sono sbattuto così tanto, ma non ne valeva mica tanto la pena. Mentre invece per altre cose, magari avevo sottovalutato, eccetera, eccetera. Quindi, sai, rifare il giro, e, e così ti permette di, di avere un rapporto anche tranquillo no? con quello che ti è successo. Fai i conti e dici, vabbè, eh, poteva andarmi peggio, poteva andarmi meglio. Eh, sono qui e va bene così. Quando dici ricostruito la memoria significa che tu hai diciamo, progressivamente cominciato a ricordare quelle cose e ora te le ricordi oppure che molte sono dei pezzi che ti hanno raccontato e che tu hai assorbito? No, no, poi, poi ho cominciato a ricordarmele, ho cominciato a ricordarmene tutte. E... Poi ancora adesso ogni tanto mi viene in mente delle cose. Cioè, ogni tanto devo telefonare a qualcuno e dirgli: Senti, mi sono dimenticato di ringraziarti, però lo faccio adesso sperando che basti. Ehm, eh, però, però, insomma, sono, non posso lamentarmi. Cioè, ho, ho il cervello, mi sembra che funzioni. Insomma, qualcuno sostiene di no, però, però insomma, va bene. Ehm, e quindi eh, di cosa potevo lamentarmi? Niente. E, e però, a parte questa cosa della memoria, quel periodo lì, diciamo, sei stato molto male, hai avuto paura? Boh, eh, sì, un po' sono stato molto sono stato male, eh, non, non ho avuto tantissima paura, forse perché sono un incosciente un po', no? Quindi io sono uno stupido ottimista, cioè... Uh, se si pensa una cosa alla fine andrà tutto bene, uh, se va male fa niente, cioè, insomma, sono, uh, per cui in realtà mi sono fatto andare bene le cose. Uh, certo che mi sono successe anche, cioè, quello che mi è successo, ho avuto qualche... Uh, coinvolgimento un po' strano, no? Per esempio, ancora adesso sto facendo rianimazione, eh, scusami, eh, sto facendo riabilitazione, eh, però con questa mano eh, la muovo un po' meno di una volta. Il che non è bellissimo se suoni. Eh, e a parte la battuta su non è bellissimo, cosa significa? Che riesce a suonare o no? S sempre un po' di più. Mm. Sono per strada, diciamo, uh, il mio obiettivo è uh, tornare a suonare bene, anco, ci vorrà ancora un anno, un anno e mezzo, però ho la destra, e, certo sono un pianista con una mano sola, con un, un sei dita, cioè, muovo questa mano, ho tutte e cinque le dita, per fortuna tutte, e ho la destra le muovo una per volta, okay non è tutto ma è molto Ecco. è un bicchiere più che mezzo pieno sì sì dai mm. e, risposto appunto alla domanda e a da dove nasce eh, questo libro il libro di Mauro è un'autobiografia un eh, un'autobiografia molto intorno a alla parte così artistica e professionale della sua vita. Uno si chiede, ci sono ogni tanto delle aperture dei passaggi delle riflessioni appunto anche su vicende più personali o, o persone che ti sono state vicine però sono appunto momentanee e poi si torna molto a parlare appunto delle cose che facevi con la musica e col tuo lavoro uno si chiede se sia una specie di riservatezza appunto su quella parte lì oppure se la tua vita sia stata veramente così tanto soltanto la musica e il tuo lavoro no um... Allora, io sono sempre stato un, un suonatore bulimico, <ride> suono tanto, suonavo tanto. Poi siccome ho, ho una grande e facile tendenza a mettermi nei guai, soprattutto da un punto di vista economico, eh, quindi ho fatto un sacco di scelte che poi hanno condizionato il resto della mia vita. Sai, eh, se tu fai il passo più lungo della gamba una volta va bene, ma se lo fai spesso eh, c'hai <ride> dei passi più lunghi, cioè non, non hai un solo passo lungo da, da dover compensare, no? Però, ehm, però poi alla fine ho lavorato tantissimo e questo è un po'... Infatti ogni tanto le, facevo l'elenco delle cose che ho fatto e mi dicevo, mamma mia, quanta roba ho fatto. Cioè non... Un po' ho omesso di metterle, no? perché, eh, per, perché erano tante. Però eh, le faccende personali sentimentali ho, ho, ho quasi volutamente evitato di metterle, no? Eh, perché alla fine, casomai ci metto un altro libro la prossima volta. <ride> <ride> beh perché guarda secondo me è, diciamo almeno è un, è un pezzo eh, interessante non per curiosità delle vicende personali ma perché e sentimentali e le relazioni con gli altri ma perché si immagina che tutto quello che tu racconti in questo libro diciamo sia molto anche in un rapporto di causa effetto con le relazioni personali no? oh sì certo eh. d'altronde eh... Al cuore non si comanda, e, e, e quindi si fanno cose, si desiderano cose, si spera che vadano in un modo, poi invece vanno in un altro. Sai, eh, la, vita, la vita è complicata, fortunatamente. E quindi, e quindi così. Uh, guarda ti porto su una cosa di relazioni personali che invece diciamo è più eh, contigua o citata nel libro ovvero le relazioni personali fra i musicisti in effetti diciamo adesso che lo dico penso che è un libro molto di relazioni personali fra i musicisti ci sono una quantità di persone citate e, e, e descritte eh, straordinaria è una curiosità che mi, che mi è venuta diciamo, moltissime curiosità adesso approfitto di averti qua per eh, provare a soddisfarne alcune di quelle appunto che dalla parte di qua del pubblico e dei fan non si percepiscono una curiosità che mi è venuta è, e ci sono dei casi di questo genere compreso il tuo personale nel libro cosa succede esattamente quando le band dicono qualcosa non funzionava più No? Che cosa vuol dire esattamente quella cosa lì per cui qualcuno decide di lasciare una band? Credo che ognuno di noi sia, il suo comportamento sia condizionato dalla capacità di mediare. E la capacità di mediare cambia, si modifica e a seconda dei periodi storici degli anni in cui succede eccetera eccetera eh, ci sono persone che sopporti di più, persone che sopporti di meno. Eh, e poi in realtà quello che ti differenzia da ognuno degli altri è l'elenco degli obiettivi veramente, degli obiettivi primari che ti, che, che ti importa a, a condividere o no. E per esempio nel mio caso eh, a un certo punto ho cominciato a rendermi conto che... Eh, era come se, sai, quando fai quando i concerti, no? F fare i concerti è un po' come dire messa. Cioè tu arrivi e è come se ti dice oremos, e tutti dicono oremos, e tutti ripetono la cosa. Ed, ed è la stessa cosa un po' i concerti, no? tu vai, are you right? Yeah! E poi, uh, do, do, do you, are you happy? Yeah, hey, we are happy! E tu dopo un po', cioè potresti dire mangi carne o pesce, hai capito che è la stessa cosa, cioè ehm, non ha più molto peso e soprattutto quello che mi sono reso conto cambiava, eh, cambiava poco, cambiava troppo poco, era il, il, ruolo, eh, il ruolo che io avevo, cioè, quello mi chiede, Ho cominciato a chiedermi, ma tu da grande cosa vuoi fare? Io frequentavo, a, a, non so, i, i musicisti frequentano bar da musicisti, no? Allora ci si trova la sera e trovi quello che è, è, è sta facendo molto di te, molto più di te anche, e trovi anche quelli che stanno facendo un po' meno o molto meno, che facevano e non fanno più. E allora ho cominciato a vedere questi non so, frequentavo un bar che si chiamava Arlati a Milano e, e lì si trovavi tutti, non so, gli ex, cioè gli ex, i, i Dick Dick, i Camaleonti, l'Equipo 84, e tutte queste cose. no? E tu ho cominciato a vedere che in realtà li incontravi e, ed erano vestiti come dieci anni prima. No? E... È un po' come si guardavano in giro, come se non avessero capito bene bene cosa gli fosse successo. Cioè erano, erano passati di moda e non se ne erano resi conto, non avevano capito il perché. E, e a un certo punto quindi ho cominciato a dire a me stesso hai voglia di diventare un ex artista oppure uno che invecchia insieme al suo pubblico o vuoi diventare un musicista? ho risposto naturalmente che volevo diventare un musicista e a quel punto mi sono reso conto che sapevo molto poco. E quindi ho ricominciato da capo. A un certo punto avevo bisogno di, di, di, di cominciare a studiare, di approfondire una serie di cose, perché sapevo molto poco. Perché soprattutto quando fai parte di un, di un gruppo di successo e suoni tanto in realtà comincia a suonare sempre più spesso, a suonare sempre più spesso gli stessi pezzi, a non avere tempo da, da studiare, a aver, non, non avere tempo di, di, di anche di meditare o di pensare, non hai tempo di leggere, sei in giro a suonare, vai in un posto, dici messa e poi torni in un altro posto. Sai, noi con la BFM a un certo punto facevamo, abbiamo fatto di media 200 concerti all'anno, quindi in sei anni o sette erano 1200-1400 concerti. 1400 volte Celebration, va bene, voglio, voglio bene, hai capito? Però so, voglio suonare la mazzurra. Su, su quello per esempio ho una curiosità, com'è la millecentesima volta che suoni Celebration? Stacchi la spina. Mm cioè la suoni, ti coinvolge comunque perché, perché probabilmente l'hai scritta tu o comunque hai fatto parte di questa cosa. Ti, ti ci... Forse ti coinvolge anche perché ti piace? Cioè l'impressione di certi musicisti, non di tutti, ma di certi musicisti è che quando... Comunque cantano per la millesima volta la loro canzone, continui a piacergli? Oppure... Sì, un po' ti piace ancora, no? Onestamente, eh, devo dire, se l'hai scritta ed eri, in, ed eri in un anno di grazia, hai scritto una cosa perché ti appartiene in qualche modo e quindi rivisiti il, il, il parco delle tue emozioni. Eh, però è bello se anche ti sei messo nella condizione di suonare qualcos'altro. Se non suoni mai qualcos'altro, ma suoni sempre quello, dopo un po' diventa il capi al colmo, Che è, la, no? che è diciamo, la questione che poi genera quella contraddizione fra il fatto che il pubblico vuole invece sentire sempre le stesse pezzi, quelli famosi, eccetera, tutto quanto, eh, e il musicista invece, delle volte, ha voglia di fare altro. No? Eh, beh, eh, Mi ricordo, diciamo, fra, fra tutti io quello di cui da giovane ero più seccato condividendo questa seccatura era Francesco De Gregori che arrivava ai concerti e faceva tutti i suoi pezzi diciamo un po' trascinati o in modi diversi da come li aveva registrati con l'impressione che non avesse voglia di farli proprio uguali a come li aveva registrati. Quello secondo me era De Gregori che fra l'altro è uno molto più simpatico di come appare. Com appare è molto più simpatico, molto più intelligente eh, cioè tu, eh, dopo un po', eh, sì, lo, è un vezzo, anche... Hai presente Bob Dylan? Mm. Bob Dylan va a fare i concerti e, e proprio eh, li stravolge le canzoni, Se cioè tu l'ascolti ascolti dopo un po' dici «Ah, ma questa qua è Blood in the Wind», ma non, cioè, non, non l'avevi riconosciuta, no? Mm. E... Eh, probabilmente è, è, è un modo di sentirsi vivo oppure un modo di vendicarsi anche un po', no? Cioè mi obbliga a fare i miei pezzi però te li faccio così male che se ti piacciono lo stesso allora va bene, ti perdono. Però è, è, non è facile, non è facile perché, perché poi anche alcuni bis a volte li fai anche due volte per sera, no? Quindi, quindi la somma diventa il doppio del doppio. Eh, quindi però... Io devo dire, quando, quando, quando ho finito la, la mia avventura con la PFM, eh, ho tirato un sospiro di sollievo, cioè ho, proprio, eh, ho, ho cominciato ad andare a suonare con altri, a suonare, suonare cose che dovevo imparare, eh, cose diverse. Poi io, eh, era anche un periodo in cui avevo voglia di cambiare stile musicale, cambiare genere. Il Progressive è stata una musica bellissima, ci ha dato... Tutte le possibilità del mondo per la prima volta e unica volta eh, i musicisti italiani erano rispettati e ascoltati all'estero, le nostre composizioni venivano ascoltate, un... cioè ci, ci sentivamo appagati in qualche modo ed è stato l'unico periodo in cui è stato così, perché poi come abbiamo smesso, se tu pensi che eh, eh, i, i Maneskin, sono stati il primo gruppo dopo la PFM, quindi 50 anni dopo, ad avere loro un grandissimo successo, non è un successo minore, però eh, in quei 50 anni che sono stati in mezzo non è successo niente. Abbiamo venduto un sacco di canzoni in Sud America, abbiamo venduto in Russia, abbiamo venduto... Eh, c'è cioè un italiano vero e, e una è <ride> un incubo estetico che abbiamo pagato tutti duramente però, <ride> però eh, que questa è stata la verità e noi abbiamo fatto, sai eh, non era la prima volta, non non, nessuno l'aveva fatto prima quando siamo arrivati siamo arrivati in, in Inghilterra, abbiamo suonato poi hanno pubblicato il, primo, il disco eccetera eccetera e noi di colpo ci siamo, ci siamo trovati a, a fare, non so. Noi abbiamo fatto, credo, 5 tourne europee, 5 tourne inglesi, 3 tourne americane. Solo in America noi abbiamo fatto più di 170 concerti, e i miei ne hanno fatti ancora di più. Ma mh, però a noi piaceva suonare, devo dire, eh. per, per assurdo, provavamo molto poco, suonavamo tanto. E quindi sperimentavamo dal vivo, si improvvisava molto, troppo, troppo. Cioè, il Progressive si è suicidato per eccesso di note. Cioè, in, in, a un certo punto a soli di un quarto d'ora, cioè, in, in, interminabili. Do, do, do, ammetto che eh, c'era qualche ragazza che frequentava i camerini, eccetera, eccetera, e... E durante la sua batteria noi andavamo a fargli scemi con le ragazze che, che non è carino che tornava anche comodo tornava comodo però, però non è carino devo dire eh, beh anche sì, eh, se si vede dall'altro punto di vista ma cioè, noi purtroppo abbiamo pensato che il fatto di poter improvvisare che è il grande regalo che il blues ha cominciato a fare a ognuno di noi eh, è che poter improvvisare ci permettesse di fare qualunque cosa. Mentre invece il concetto di improvvisazione è un concetto un po' diverso da quello, cioè l'improvvisazione vera è la composizione momentanea. Cioè tu non è che suoni quello che ti pare, provi a scrivere qualcosa di nuovo. Allora, a volte funziona, a volte non funziona. Certo, più fai luoghi comuni, meno rischi corri. Uh, in genere l'equilibrio tra le due cose ti permette di fare novità e, e però nello stesso tempo non fare troppi errori però, uh, però suonare suonare è meraviglioso questa è la verità e quindi quando ti viene chiesto quando lo puoi fare se lo puoi farlo lo fai tutte le volte che puoi noi abbiamo cominciato a suonare troppo a un certo punto uh, a un certo punto ho cominciato a dirmi, ma dobbiamo fermarci. Ho provato a dire, dobbiamo fermarci. Eh, avevamo già lo studio per in America per fare il disco nuovo. E a quel punto ho dovuto scegliere, per andare a lasciare, e ho lasciato. Ma era per me è stato necessario a un certo punto ma perché non mi, non mi divertiva più Sai, se mi fossi diverti divertito come una volta non avrei mai mollato probabilmente molti di quelli che continuano a fare la stessa cosa tutta la vita è che questa cosa li diverte fino alla fine sono contento per loro ma, ma questo percorso appunto che è assolutamente lineare e sensato e convincente eh, come lo racconti adesso e come lo racconti nel libro, ehm, ha avuto invece anche dei dubbi, rimpianti, no? Comunque hai lasciato, no, non voglio essere cinico, ma hai lasciato, diciamo, una band di straordinario successo, in un momento di straordinario successo, con delle ottime prospettive. Eh, non hai mai pensato, forse ho fatto una scemenza, magari superata quella fase di sfinimento. Beh, quando ero, ero inseguito da, da, dal mio direttore di banca, sì, ma... Beh, beh, però... Hai pensato al concerto della Reunion. Eh, eh. Sì, esatto. E, però di fatto eh, io mi divertivo troppo a suonare, eh, mi piaceva molto suonare, mi è sempre piaciuto suonare tanto. E quindi suonare suonavo musica nuova, che avevo bisogno di imparare, stavo attento. Crescevo. E poi, cioè per dire, eh, quello che ho, che ho imparato e realizzato nell'ultimo anno della PFM, che già ero ancora, ero ancora con la PFM, e poi negli ultimi 4 o 5 anni successivi, eh, mi ha permesso di fare qualcosa di molto bello dopo, che non avrei fatto. Cioè, se io non fossi andato via dalla PFM non avrei scritto cosa da me. Valeva la pena, certo che ne vale la pena, no? uh, Poi, e poi devo dire, la, la realtà italiana era, era molto più ricca e, e, e piena di creatività di quanto, di quanto quegli stupidi discografici si, si fossero resi conto. Cioè noi, noi eravamo eravamo il paese della nuova compagnia di canto popolare, il paese dei Musica Nova, il paese eh, della, del gruppo Fong Internazionale, <coughs> del Canzoniere del Lazio, eh, poi di Giovanna Marini, di, tu, di tutti quelli che avevano lavorato sulla tradizione popolare, eh, di lei, di... di, di, di. Insomma, c'era tanta roba, c'era tanta roba e c'era tanto da fare anche. E quindi... Eh, bisognava solo mettersi lì e, e, e, e ascoltare e non essere pigri perché un po' sai eh, se fai sempre le stesse cose dopo un po' è anche per pigrizia No, e, e, ero, ero troppo mangiato dalla voglia di fare per essere pigro senti a proposito del, del direttore di banca e, e anche di... Eh, dei musicisti che hai citato prima appunto che a un certo punto passano e passavano di moda eh, c'è una appunto curiosità che io cerco sempre abbastanza di soddisfare ma non riesco mai bene ad afferrare quando parlo con musicisti o per persone che lavorano con i musicisti che è come funziona il sostentamento economico dei musicisti non parlo di quelli che hanno straordinari successi e che appunto però uno che ha suonato nei Dick Dick no? mm. oppure alcuni dei molti musicisti che tu citi nel tuo libro molti dei quali hanno dei nomi completamente sconosciuti oggi no? Eh, nel momento in cui non sono più sotto i riflettori eh, beneficiano ancora a sufficienza di successi passati si riciclano in qualche modo come si mantengono i musicisti diciamo non famosi? beh sai uh fai quello che ti capita a tiro cioè il, uh, molti molti si dividono dipendono un po' da, da, da ogni persona no? perché se tu ti metti a fare eh, qualcosa di nuovo qualcosa di tuo eh, eh, per esempio non so, prendiamo un esempio non so, prendiamo Arresta Volazzi stavo per dirti Arresta Volazzi <ride> fantastico bassista degli area Dopo aver vissuto questa sua vita di, di, di, di, di, di, di musicista in giro per tutta l'Italia, spesso sottopagato perché gli aree erano un po' sfruttati dal movimento, diciamo, cioè quando c'era bisogno si faceva una festa in qualunque posto, quando, chi chiamiamo? Chiamiamo gli aree che venivano pagati meno degli altri, c'è stato un periodo che gli aree andavano a fare le date in treno perché non avevano i soldi, perché, perché, perché se era rotto il pulmino non riuscivano a ripararlo. Uh, e, e Arendt è uno che a un certo punto, uh, quando è morto Demetrio, uh, l'anno dopo ha detto beh, adesso basta, io mi metto a fare jazz, che è quello che voglio fare. E da allora lui suona jazz, spessissimo, è felice, suona benissimo. Cioè, e, e di cosa campa? Eh? E di cosa campa? Ce la fa, ce la fa benissimo, cioè, eh, suonano, cioè ti, eh, magari tu vai a suonare in un club invece di darti, eh, cioè, di, di, di, di darti qualche centinaia di euro, magari ti danno 100 euro, eh, però eh, suoni tutte le sere, fai i sommi, te la cavi, hai capito? Ovviamente devi, devi un po' commisurare il numero di, di, di richieste a, a, a quello che ti puoi permettere, insomma. L'importante è non avere le mani bucate. Io avevo le mani bucate, quindi io ho dovuto sbattermi il doppio. Mentre invece, quindi, appunto eventuali grossi successi che tu abbia avuto non hanno una coda lunga per cui tu continui a guadagnarne molto sì, negli anni sì, successivi. No, io, io devo dire sì, ma io ho anche fatto molti debiti, per cui in realtà devo mettere pezzi di qua e di là, nel senso che avere uno studio di registrazione, decidere di, di infilarti in quel tipo di prospettiva, rende la vita piuttosto complicata, perché, perché devi comprare macchine di grande livello, Devi, per esempio adesso tu hai presente cosa vuol dire dover usare la corrente elettrica per tre o quattro regie, eh, i banchi di quel, di, quel, di, quel, di quel periodo lì, del periodo degli anni 80, degli anni 90, non si possono mai spegnere, quindi i banchi sono accesi 24 ore su 24, siccome sono accesi 24 ore su 24, l'aria condizionata è accesa 24 ore su 24. Se tu cominci ad avere tre regie, eh, 86 per 87, cioè eh, non è facile, non è facile davvero, per esempio adesso è un periodo difficile per noi. Però, eh, però è stato così bello poter poter aprire uno studio di registrazione, ho fatto il passo più lungo della gamba, sì, ho fatto il passo più lungo della gamba, però mi sono tolto un sacco di soddisfazioni. poi ho dovuto lavorare tanto, quello sì, però finché ho avuto l'energia, ci mancava altro, insomma, era anche bello. Quindi, eh, quindi dipende anche un po', cioè per esempio puoi, puoi decidere di di bere di meno, <ride> di consumare di meno, di... Però, eh, però è bello anche, no? Cioè, scegli. E, e invece, diciamo, quelli che tradizionalmente, anche tu hai appena fatto una battuta, sono quelli che ci fanno i soldi, eccetera, i discografici, tanto vituperati e sempre vituperati. Eh, non è un po' un, anche un, un luogo comune, un capro espiatorio. Questo del discografico cattivo e che fa sempre, Ti fa sempre fare delle cose mediocri. Cioè, non è, la musica facile, no? Quanto è una scelta dei discografici appunto, interessati e avidi, o quanto è semplicemente poi quello che sta nella richiesta e nella domanda del pubblico? Guarda, il pubblico eh, sceglie di ascoltare. Scegliendo tra quello che riesce a sentire. Quindi le scelte del pubblico sono orientate e condizionate da programmi delle radio, per esempio. Ora, le radio libere non esistono più, esistono le radio commerciali. Le radio commerciali, il loro obiettivo è vendere più cara possibile più pubblicità. Il loro obiettivo quindi non è divertire te, cioè fanno divertire te per poter incassare di più. Quindi, eh, se la logica è quella, eh, sai, se, se, se il tuo direttore artistico in realtà è il tuo direttore commerciale, capisci che la logica diventa un'altra. Cioè, adesso credo che escano almeno 1200 dischi alla settimana come fai a scegliere? anche solo come fai a tenerti aggiornato dipende da qualcuno che sceglie per te ora ti trovi degli amici o, o, dei, o degli operatori radio bravi che ti aiutano eccetera però di fatto quello che succede è che devi scegliere e, e quindi eh, non è che hanno sparato il gas esilarante e siamo rincoglioniti tutti. Siamo cioè, un po' nati rincoglioniti però. Siamo, diciamo. Siamo, mm. siamo però meno, un po' meno. Allora, la regola che cos'è? È che c'è musica nel mondo, c'è musica bella anche. E che non si riesce a scoprire, si fa sempre più fatica a trovare. E, e purtroppo c'è gente che viene persa per strada, che è partita bene, ma non è riuscita ad appoggiarsi bene. Però poi adesso c'è anche un'altra un un cosa. Eh, il desiderio generale di tutti noi, o la, la maggior parte di noi quando abbiamo cominciato negli anni 60, negli anni 70, è che noi volevamo diventare dei bravi musicisti. Adesso il desiderio di base è... Voglio avere successo. Questa cosa cambia quello che vuoi fare, la tua disponibilità. Uh, cioè, diventi un marchettaro per natura se non stai attento, no? Questa, diciamo, è una cosa che ti, volevo, che ti volevo chiedere, appunto, perché a me capita molto. C'è una versione eh, così musicale della formula e del concetto per cui finirete tut tutti i notai, no? Come dice sì. quello, cioè che a un certo punto della vita si comincia a dire la musica di oggi fa schifo, era molto meglio quella di, cui, di quando ero giovane io, no? Che è la stessa cosa che si è sentito dire, diciamo, dai propri genitori a suo tempo, eccetera. È una cosa che a te capita? Eh? Guarda, eh, io credo che... Eh, io credo che oggi si scriva della bellissima musica, ma si fa fatica a trovarla. E quindi questo condiziona un po' quello che ci sta intorno. Anche la percentuale di gente che si costruisce un personaggio e un linguaggio per avere successo è sempre più alta. E quindi c'è una percentuale di cose sempre meno ascoltabili piuttosto alta. Però c'è un sacco di musica bella in giro ancora, hai capito? Poi fra l'altro siamo in un periodo in cui, eh, non so, sull'esempio degli americani, per esempio, si sta ricominciando a, a, a, a, a, a, a seguire soul, a seguire rhythm and blues, a seguire... Eh, cioè c'è mol, molta possibilità a, adesso di muoversi. Certo si fa molta fatica, si fa molta fatica perché perché purtroppo eh, trovare un lavoro è... non è facilissimo cioè, sì, capisci che se tu hai il 40% almeno dei giovani disoccupati che un posto di lavoro se questi vogliono costruire un, una cosa per il proprio futuro è ovvio che scelgano il più possibile una cosa che ti faccia avere successo anche perché poi nel caso si abbia successo, eh, il successo è tanto, i soldi sono tanti, sono sempre meno quelli che hanno un successo grande. E poi non dimentichiamo che il mercato si è molto ridotto. No? Cioè, Tu sai quant'è il disco d'oro oggi? 22.000 copie, compresi i download. Fisicamente, c'è qualche migliaio di copie che vengono vendute mm. quando ho cominciato io il disco d'oro era un milione di copie um. ma tu hai parlato eh, di, di appunto molta buona musica che si fa eh, poi naturalmente i giudizi sulla buona musica hanno una parte effettivamente diciamo così oggettiva e poi una parte molto soggettiva di, di ciascuno di noi però c'è un uno dei fattori e degli elementi eh, che sono in ballo quando si giudica la buona musica, diciamo non sempre essenziale, però c'è l'originalità no? di qualcosa che sia nuovo, che prima non si è sentito. Su questo ehm, io appunto cercando anche così di giustificare quel meccanismo di prima per cui l'impressione è che poi eh, la musica di una volta fosse meglio, eccetera. La cosa che, che io mi sono chiesto delle volte non è anche che quando ero giovane io, quando eri giovane tu, il repertorio di musica, la musica di cui noi stiamo parlando stasera naturalmente, diciamo quella che abbiamo chiamato, sì. per un po' chiamavamo musica leggera, ma insomma il pop, il rock, sì. il repertorio della musica prodotta era comunque di un paio di decenni o tre decenni. Oggi stiamo parlando di molto più tempo, molte più cose fatte. La domanda è, non è molto più difficile inventarsi cose sì, nuove? Sì, lo è. Sì. Sì. È difficile essere originali, no? perché si va a che fare sempre di più con cose che qualcun altro ha già analizzato, ha già cominciato a fare e soprattutto tu fai, fai, hai difficoltà a costruirti un linguaggio nuovo, perché tu per costruirti un linguaggio nuovo o sei uno che non ascolta niente, eh, si, si butta, lo prende, lo fa fortuna eccetera eccetera se no se tu devi, se devi cominciare a costruire un linguaggio nuovo eh, devi avere il tempo di ascoltare e studiare ascoltare e studiare adesso porta via un sacco di tempo porta via un sacco di tempo, possibilità ce ne sono sempre meno e poi eh, poi sai eh, allora c'era tanto da fare cioè eh, persino noi abbiamo deciso cioè avevamo una nostra preparazione musicale venivamo tutti da, da un po' di preparazione di musica classica eh, edì, edì, edì, edì, edì, e e di, e di, e abbiamo trovato una nostra possibilità di mediare di costruire un linguaggio nuovo adesso essere originali è... però guarda esistono, ci sono alcune radio ancora adesso che tu ascolti che almeno una, non so una volta alla settimana fanno sentire le novità e mezzo che quelle novità c'è molto più cose originali di quanto tu non sei, no, no, no, no, no, no creda. E che in realtà bisogna, bisogna avere pazienza. Ecco, questa è forse proprio la tragedia. Sì, la mia impressione diciamo, è che quelle cose originali, comunque oggi, ma lo dico diciamo, ritenendolo anche forse inevitabile, comunque inevitabilmente continuano, attingono molto, le riprendono molto, no? cioè, de, de, sì, con, sì. Con, su, con rispetto parlando per l'uso dell'espressione, ma ai tuoi tempi con la PFM potevate veramente inventare delle cose. no? Eh, oggi inventare, sì, tu, tu forse mi dirai che già allora attingevate molto. No? Già allora avevamo i nostri riferimenti. no? Cioè noi abbiamo cominciato, conoscevamo bene i King mm. e li abbiamo tirati giù, li abbiamo imparati. Beh, sai, avere la possibilità di avere un gruppo, un gruppo che, che ti insegna. E, però sai, eh, voglio dire, già prova a pensare a quanto sono stati importanti i Beatles. Cioè i Beatles ci hanno provato a fare i conti, penso a quanti pezzi ha scritto Paul McCartney, alcuni così e così, altri capolavori, capisci? Quello che succedeva però era che c'era una dedizione alla costruzione della musica e alla costruzione della propria identità che adesso è diversa. Però, se noi pensiamo, non so, si pensa sempre che il 67, 1967, sia stato uno degli anni fondamentali per la storia della musica, no? per la storia della musica leggera, diciamo così. Però, se tu pensi che nel 67, dal 67 al 70, nel 67 sono uh, esorditi uh, uh, i Cream, uh, i Beatles hanno fatto Sgt. Peppers, hanno esordito i Pink Floyd, uh, hanno esordito. Uh, beh, Adesso non me li ricordo, ma... Nel libro ci sono, c'è esatto. una, una, <ride> una lunga lista. Che, che però, non so, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ha esordito nel 67, è morto nel 70. In, in, in quei tre anni ha scritto cinque dischi, uno più bello dell'altro, uno più geniale dell'altro. Ha avuto anche tempo di andare in crisi, Hai capito? Da, da, da quanto, era, da quanto era, era bravo e dotato uh, e, e così pure, non so... Ok, e, per esempio, e questo come ce lo spieghiamo, che quel periodo sia stato così prolifico? Uh, secondo me uh, c'era anche che eravamo tutti stati baciati dall'utopia, cioè beato l'uomo che viene baciato dall'utopia, no? cioè tu, la, la capacità di sognare, cioè noi eravamo sicuri che da vivi avremmo visto un mondo sostanzialmente migliore di questo. Dio sa come ci sbagliavamo. E, però, sai, questa capacità di, di, di, di, di, di crescere, di costruire di, di, di, di fare, ti viene anche dal fatto che posso fare tutto perché tutto mi è permesso, posso fare, non avrò successo adesso, avrò successo in fotografia, cioè la, la, la, la, la possibilità di sognare, la, la disponibilità a, a, a cambiare, a costruire eccetera eccetera, è legata anche al fatto, pensa, pensa tu hai notato che negli ultimi anni eh, quanti, quanti cantanti hai visto che hanno avuto successo? Ma grosso! 150 milioni di visualizzazioni, eccetera, eccetera, e dopo tre anni non ne senti più parlare. Che è tristissimo per loro, capisci? È un po' come se tutta questa cosa giustificasse la, la scelta di fare tutto al volo e subito, disposti a tutto, di farlo pur di acchiappare tutto quello che puoi acchiappare. E questo come ce lo spieghiamo? Perché c'è troppa competizione? troppa necessità di rinnovamento? In realtà dall'altro lato c'è troppo poco lavoro. Cioè eh, la possibilità di, di fare il, il cantante, eccetera, eccetera, è, eh, la possibilità di avere successo è fondamentale. Però io mi ricordo che quando io ero ragazzo me ne sono, ho deciso di andarmene di casa. Ho deciso di andarmene di casa. Ho trovato da suonare nei club. Uh, prendevo magari 10.000 lire al giorno, però uh, mangiavo con 600 lire, uh, dormivo in pensione con 1.200 lire, per cui avevo anche, facevo avevo anche i soldi per pagare gli strumenti a rate, e poi avevo contratti di lavoro che avevano, non so, duravano un mese, due mesi, tre mesi. Adesso è difficile, non ci sono più i club. I ragazzi dove vanno a suonare? I club sono posti per amatori oramai, no? Una volta, non so, io quando, quando ho cominciato a suonare al night nightclub, eh, il locale non aveva l'impianto, cioè l'impianto era quello di chi andava a suonare, per cui se tu non suonavi, se non stop, eh, non c'era musica. Per cui, eh, però, e quindi siccome suonava, suonavamo dalle nove e mezza alle due e mezza, alle tre di tutte le notti, eh, tu praticamente suonavi cento pezzi. Cento pezzi che dovevi sapere, che dovevi studiare, dovevi preparare, e non c'erano scuole. Cioè, non adesso tu vuoi fai fare il chitarrista blues... Una scu... guarda qui a Torino e se almeno 10 scuole di, di blues oppure a Milano qualunque tipo di genere musicale ti insegnano allora l'unico modo era si comprava il disco prima di tutto si andava a cercare i dischi poi li compravi li portavi a casa tiravi giù le parti te li imparavi a memoria poi cominciavi a suonare prima volta facevi tre errori poi due errori poi uno poi piano piano crescevi, però eri messo nelle condizioni di poterlo fare. Adesso non c'è lavoro. Cioè, non c'è proprio il lavoro do, do, do, per cui in realtà tu eh, o, o, o sei uno che ha successo e prende e fa le date e, e roba così, guadagna anche un sacco di soldi. Adesso si guadagna di più. De, cioè, chi guadagna guadagna di più di una volta. Non so se questo è vero, perché se penso a alle quantità di, di soldi. Emerson, Lake and Palmer, anche quando li frequentavate? E no, ma cioè, quelli lì quelli guadagnavano... Eh, il loro problema erano le tasse inglesi, cioè, perché allora in Inghilterra... La prima volta che siamo andati in Inghilterra, noi nel 1973, eh, l'Inghilterra era al limite del, del, del, dello sfacelo economico e si pagava l'80% di tasse. Se tu capisci che è per quello che sono andati tutti in Francia, in, eh, andavano a, eh, anche in Africa, qualunque posto andavano, potevano andare, ma perché in Inghilterra non, non riuscivano a starci dentro. Però no, no, il, io sto parlando della, della possibilità di, di, di guadagnare soldi. Um, uh, sai, devo dire, si vendeva tanto i dischi. pagavano di meno, eh, le case discografiche, loro pagavano di meno. Gli anni, gli anni di, grande, di grande successo, di, di valanghe di soldi, sono stati gli anni 80 e gli anni 90, dove io non facevo più la pop star, quindi io mi sono giocati tutti, però... Però quali sono stati anni in cui il mercato si era... gli artisti si erano svegliati e c'erano sempre comunque valanghe di possibilità di, di... si vendevano valanghe di dischi. Però... Eh, però, però non mi ricordo più cosa mi avevi chiesto. Ma guarda, nel no, no, eravamo, diciamo, ci eravamo già allontanati, ma nel frattempo mi, mi è venuta da chiederti un'altra cosa, visto che tu hai cominciato dicendo, diciamo, e anche dimostrandolo con le cose che dicevi. Di essere ottimista. E quindi, diciamo, in questo contesto, in questa situazione di cui tu parli, quali sono i percorsi possibili appunto, della buona musica? Ci sono guarda, uh... Io ormai, ormai mi capita spesso che di, di, di avere amici che hanno figli, che vogliono studiare o suonare, e vengono a chiedermi un consiglio da professionista. Io l'unica risposta che posso dare è per fare il murecista oggi di mestiere devi non avere scelta. Cioè... Ti, devi amare così tanto la musica, di essere capace, di essere disposto a sopportare qualunque cosa, la qualcosa ti permetterà di sopportare tutte le umiliazioni, il fatto di non avere soldi, il, il fatto di magari provarci tutta la vita e non riuscire a farlo. Bisogna non avere scelta. Oggi, se no, io suggerisco a tutti eh, di farlo per... Eh, un laureo dilettantismo hai capito? si può suonare benissimo da bravi dilettanti avere dei grandi amici con cui suonare e si può essere felici questo ti rende più libero perché non ti obbliga a, a, a pagare la pagnotta e questa diciamo però appunto è un percorso di chi vuole fare buona musica ma, sì. ma c'è un percorso appunto per cui noi pubblico veniamo raggiunti da della buona musica o possiamo entrare in contatto con della buona musica? E bisogna, bisogna avere delle buone radio ascoltare le buone radio che ci sono quindi? sì ci sono, mm. ci sono. però magari anche loro devono a, a, abituarsi ad adattarsi però se si impara ad ascoltare in ogni radio non so c'è un bravo DJ che una volta alla settimana fa un programma di due ore dove ti fa sentire le, no le novità, le novità migliori. Lì c'è sempre un sacco di roba di solito. Eh? Poi certo se, se ascolti un programma di un marchettaro ti, ti, cioè devi imparare un po' a scegliere, ma in realtà, eh, realtà c'è tanta roba. Eh? Ci sono tanti musicisti. Davvero, io caccierei un bel po' di discografici, questo sì. State sempre a parlare male dei poveri discografici. Eh, ma dai, <ride> eh, se la cercano. anche eh. mm. E poi in realtà sono... Cioè, se tu pensi che ultimamente le case discografiche assumono solo gente al massimo di 25 anni, Gente che ha più di 25 anni è considerata vecchia. Capisci che è un po' difficile, eh? E poi... Ma eh, è vero, eh, diciamo, chi è che paga di più per la musica oggi? I giovani perché, diciamo, sono un pubblico più largo o i vecchi perché hanno più soldi in tasca? Ma guarda... Um... Le proporzioni sono diverse, io non, ho, non, ho, non so i numeri esatti, mm. però eh, ci sono, i giovani stanno cominciando, hanno, stanno cominciando a riscoprire per esempio il vinile. Il vinile è una parte sempre più ampia, è una fetta di mercato sempre più ampia. Certo non è come, come una volta, hai capito? Però eh, io conosco anche molti ragazzi che, che, hanno, che hanno il vinile e poi non hanno il girodischi che funziona, per cui no, non sanno bene come ascoltare i dischi. No? Ma, eh, però il, il vinile è ancora una bella cosa da comprare, è un bell'oggetto, è grande, eh, eh, riesce, riesce a leggere i testi, cosa che non riesce, non riesce a fare con i cd e, e roba così. Poi adesso sta diventando una... una sia un po', un po' molto snob nei confronti del CD no? si dice ah il CD basta eccetera eccetera in realtà il CD ha, ha, ha avuto un'ampiezza un, un, un di mercato enorme no? Certo. Il CD ha quella sfortuna lì che è rimasto preso in mezzo, cioè non è bello come il vinile no. No? e quindi appunto non ha goduto di quella riscoperta della fisicità e della qualità. Però, però cioè, il, il vinile è abbastanza noioso, bisogna pulire i vischi tutte le volte le puntine si rovinano. Bisogna girarlo eh, dopo un quarto d'ora. Esatto, bisogna girarlo dopo un quarto d'ora, eccetera, eccetera eccetera. Però devo dire il, il, il vinile si porta dietro un, un, un affetto, un, un, un, un, una modalità mm. eh, quasi romantica, no? per cui eh, lo ami per quello e lo tratti per quello che è. Però, detto fra di noi, eh, il 90% dei, dei CD non suona così bene come si racconta. Dei eh? CD o dei vinili? Scusa, dei vinili. Eh, non, perché non. a un certo punto c'era tutta quella vulgata strasnob per cui il vinile si sentiva meglio del CD in realtà, non me la raccontano. Era così? In realtà non è proprio vero, bisogna, cioè, ci vuole un cd fatto bene, ci vuole un buon impianto per cd. Certo che se tu hai eh, l'impiantino eh, che sotto i, i 120 Hz non, non, non, non, non, non trasmette niente eccetera eccetera, qualunque cosa è brutta, cioè, se mettessi un, un vinile trasmesso dallo stesso impiantino suonerebbe peggio. Mm. Um, in realtà il vinile, il vinile è, è, è, è, ha un grande fascino, ha il fascino della storia, ha il, e poi mediamente se è prodotto bene il vinile suona bene, suona meglio di molti cd che e venivano prodotti così a cazzo. Però, però un... Di A a D, eh, no? Cioè sì. a un certo punto quelle... Quelle nomenclature, gli AAD, gli ADD, sì. DDD, a seconda, diciamo, eh, dell'elaborazione delle di G. Il massimo dei era A, era A, naturalmente. Analogico, analogico, analogico. <ride> eh, però è appunto bisogna... Sta diventando anche un, abbastanza costoso, perché le puntine costano, eh, durano poco, bisogna stare attenti. Certo che il CD, scusami, certo che il vinile ha una... Un fascino, cioè lo guardi ancora oggi. Io, ieri, sono andato a, a, a, a, a Arezzo eh, per fare una presentazione del libro e, e c'era la, la Fiera dell'Antiquariato c'era la fiera dell'antiquariato ed ero in giro con uno che, era, che aveva organizzato la, la, la, la cosa della sera prima e che era un patito di, di, di, di, di, di dischi, di vinili, no? E ci siamo fermati e c'era questa, questa bancarella di vinili e c'erano dei vinili meravigliosi. E ho cominciato a guardarli una via l'altra, cioè erano oggetti belli, erano proprio oggetti belli. Ma scusa, appunto, ti chiedo una cosa su questo, che tu lo citi in un passant nel libro, eh, perché, diciamo, io allora ero troppo giovane e pivello e sentivo dire queste cose, ma non le ho mai ferrate bene. Eh, perché erano importanti i dischi di importazione? No, allora, mettiamola così. Eh... I dischi d'importazione erano importanti in genere perché si stampava uh, con del vinile migliore. Mm. Spesso le case discografiche italiane usavano vinile riciclato, quindi la qualità era... era cioè, addirittura se li guardi bene... Erano anche più sottili. Eh? Sì, più sottili e poi c'era addirittura ogni tanto c'era qualche pezzo di carta in mezzo ai vinili perché venivano ristampati, venivano fuse di nuovo eh, delle, dei pezzi di vinile e, e fondevano anche l'etichetta insieme. No? Ehm, però in realtà eh, l'importazione per noi è, è stata veramente importante se si poteva... A, a a girare il problema, soprattutto nel, nel periodo tra, tra la seconda metà degli anni 60 e i primi anni 70, perché l'industria discografica italiana viveva con dei contratti di distribuzione preferenziali, cioè ehm, eh, tu, per esempio, eh, non so, compravi, eh, non so, i dischi della Decca. Compravi i dischi della decade erano buoni eh, però non li trovavi in Italia prima di tre o quattro mesi o sei mesi dalla pubblicazione straniera perché le case discografiche italiane volevano avere e l'avevano ottenuto per contratto la libertà di poter uscire con una versione italiana di questo pezzo quindi in realtà preferivano pubblicare prima diciamo le versioni italiane e certo così aspettare. vendevano due volte lo stesso materiale mm. Ci cioè vendevano prima uh, in mezzo al traffico mm. na na na na, eccetera eccetera e, e, e poi eh, invece poi usciva tre o quattro mesi dopo cinque mesi dopo l'originale e ti dicevi oh cazzo eh, e, e allora per dire noi andavamo una volta al mese Spesso anche due volte al mese andavamo a Lugano. Perché a Lugano c'era la possibilità di c'era cioè, già l'importazione diretta, perché loro non avevano case discografiche autonome, no? e, e d'altronde era un po' così. Per cui in realtà era l'importazione diretta era c'era la doppia lettura. Eh, qualità di realizzazione. Anche i vinili più alti, più spessi. No? Mm. Eh, era il mercato era più forte. Comunque. Ti chiedo un'ultima cosa, eh, di, di, appunto, di curiosità. Il, il, il libro di Mauro, diciamo, poi stasera abbiamo approfittato per parlare di molte cose di musica e, e, e discografia ulteriori, anche per diciamo, non spoilerarvi il contenuto del libro il libro di Mauro diciamo è fatto molto più anche di, di racconti appunto che alludono alle cose che abbiamo parlato ma è fatto molto più di racconti e di percorsi di aneddoti e, e anche diciamo molto motivati e spiegati delle successive eh, lui stesso le definisce successive vite che ha avuto e, e, e diciamo L'ultima di queste tue successive vite, l'hai citata anche stasera, eh, forse quella rispetto al tuo rapporto con la musica, è quella di produttore, eh, oltre che di gestore di una sala di registrazione. Che cosa fa il produttore? Perché è importante il produttore? Il lavoro principale del produttore è uh, aiutare un artista a difendere i propri pregi e a difendersi dei propri difetti. Cioè tu hai e la, hai a che fare con, con uno, lui deve ascoltare quello che lui fa e devi avere anche l'indipendenza e in fondo anche l'intelligenza di ascoltare e dire bene questa cosa eh, la spingiamo, lo, lo, lo spingiamo a farla e, eh, e invece quest'altro suo desiderio, perché tutti, almeno tutti gli artisti, hanno qualche strano sogno, no? Cioè, eh, sai quanta gente vorrebbe essere eh, Mick Jagger? E poi in realtà è un bravissimo autore di canzoni, diversissimo da, da, da quello, no? Allora, se sei un produttore scadente, Magari vuoi, vuoi tu diventare il produttore di Mick Jagger, lui non avrebbe voglia, però cerchi di convincere il tuo artista a diventare Mick Jagger e non funziona mai, hai capito? Oppure eh, invece uno bravo ti difende da questa cosa e ti aiuta a, a raccontare meglio te stesso, a prendere la strada giusta, no? Quindi in realtà ognuno di noi dovrebbe avere un produttore, no? Perché. nella vita, dice. È certo. Mm. <ride> quindi, e certo, quindi in realtà. <ride> Va bene, mi sembra che hai diciamo, azzeccato anche la conclusione di questa serata, eh, il libro di Mauro è pubblicato da Bompiani e si chiama Nove vite e dieci blues, grazie molto al circolo, grazie a tutti voi, grazie a Mauro che credo diciamo, firmerà le copie qui di chi vuole. Non se ne parla neanche. <ride> <ride> grazie. grazie.